Vorrei, ecco finita questo momento difficile di isolamento sociale forzato, un'umanità eh, che abbia più tempo per eh, le relazioni con la propria famiglia. Io in questo periodo eh, di difficoltà ho trovato però beneficio eh, nell'avere appunto più tempo eh, per i miei figli. Eh, sono riuscita a cucinarli ricette che non facevo da anni eh, sono riuscita a seguirli nei compiti e eh, ad aiutarli nel loro momento di bisogno e di difficoltà. Siamo riusciti a spendere il periodo della sera eh, per giocare insieme i eh, giochi appunto che c'era un puzzle che erano dentro i cassetti che non avevamo mai tirato fuori, quindi spero appunto in un'umanità che ritrovi il tempo necessario per eh, stare con i propri cari in maniera positiva, ma anche a volte nelle difficoltà, nei litigi, però avere poi il tempo della relazione, di prendersi cura, non viverlo sempre in maniera stressata che a volte con le nostre esigenze lavorative abbiamo. Poi appunto vorrei un'umanità uh, che abbia più tempo uh, per uh, la relazione con se stessi. Uh, Anch'io In questo periodo appunto un'altra uh, cosa che mi è piaciuta, che ho trovato positiva, essendo uh, in casa e quindi uh, Costretta sempre a fare tante cose, però ovviamente eh, diminuita rispetto al passato, a prendere cura di me stessa, della mia spiritualità e di avere il tempo di dedicare alla meditazione, alle riflessioni, ognuno declinata nel proprio credo, laico o religioso che sia, ma questa società vorrei una società che riprendesse in mano il proprio spirito. Eh con quei valori che ci accomunano come fratelli di una stessa famiglia. E, e quindi questa attenzione a questo tempo e a questo tipo di relazione. Un'altra relazione, l'ultima che eh, vorrei che l'umanità eh, dovrebbe prendersi carico e nascere in maniera più forte, è quella che riguarda la cura della terra, veramente. Eh, in questo ecco periodo bellissimo respirare un'aria pulita. Ehm, e soprattutto anche qui ho avuto più tempo, tempo per un piccolo terrazzo, con un piccolo giardinetto sotto, di fare l'orto. Cioè di prendersi cura della propria terra anche in azioni piccole e concrete. E credo sia importantissimo partire proprio dalla cosa semplice, la cura della, della terra, che può essere un fiore, una pianta un ortaggio per arrivare a un concetto un po' più ampio di un'economia eh sì, eh, autosufficiente, autarchica perché in realtà appunto, anche un'autosufficienza alimentare in una famiglia basterebbe veramente un piccolo pezzo di terra eh, per riuscire eh, a prendersi cura e a produrre del cibo per noi quindi, quindi questo. Mi farebbe piacere che il mondo avesse più tempo eh, dopo finita questa pandemia per la cura delle relazioni con i propri cari, con se stessi e con il pianeta, e con la terra, ma nel concreto, nel piccolo, nel nostro quotidiano.